Io credo che avventure simili meritano di essere raccontate Perché hanno importanti messaggi da lanciare Poi capisco che non tutte le persone Abbiano il tempo, i soldi La possibilità di fare il giro del mondo O di viaggiare in questa maniera Ma viaggiare turisticamente viaggiare turisticamente, turisticamente delle sì. persone, Scusate se ti interrompo No, no, figurati è una fuga della realtà Uno, lavoro... 165 giorni l'anno e c'è altre settimane di fare boh, prende e scappa va più distante possibile. Andare a Zandivar, eh, io domando che cazzo ci vai a fare a Zandivar se te, un villaggio turistico dove ci sono solo italiani. E... Secondo me avrebbe più importanza eh, prendere, andare nel paesino che c'è a 10 km da casa tua che non hai mai visitato e sentire cosa racconta la gente lì. Mm. Se ti interessa di sapere cosa racconta la gente, perché andare yeah. tanto distante per rimanere in un posto che ti costa tot e che tu in realtà non vivi perché tu vivi in una struttura che la gente ha creato il più uguale possibile al posto di dove tu vieni, da dove tu vieni. Se tu vai nei villaggi turistici, lì non sei in Africa, non sei nell'America Centrale, non sei in qualche posto nel. Indonesia, sei in Europa cazzo sei in Occidente eh, non è che non riesci a capirla la capisce ma fa comodo non pensarci perché comunque è figo andare dall'altra parte del mondo e con la comodità poi di essere a casa tua perché mangi quello che mangi a casa tua un po' non, non proprio la stessa cosa però ci assomiglia non capisco perché non abbia voglia di aprirsi a altre culture perché magari ha paura di trovare qualcosa che non piace o magari oh, non lo so però una spiegazione mi auguro che non sia così mm -hmm. però ci ho pensato più di una volta è, potrebbe essere che se la, gente, se la televisione inculca la paura nella testa della gente la gente rimane a casa non esce, non viaggia e non si informa e si informa solamente con, tramite i mezzi di comunicazione che ci danno loro e con i quali danno le informazioni che vogliono loro la gente non esce non vede effettivamente come vanno le cose e continua a fare quello che questi personaggi qua chiamiamoli così vogliono che noi facciamo, perché se la gente iniziasse a spegnere la televisione e portasse finalmente il loro culo fuori da casa anche due settimane all'anno, tre settimane all'anno, ma non nel villaggio turistico, in mezzo alla gente, si renderebbe conto che è totalmente diverso da quello che ci raccontano, perché io sono stato a Teheran a dieci giorni, in mezzo agli iraniani che non parlavano un'altra inglese, almeno nella parte della città dove ero io, perché era la parte più povera, e non ho mai trovato gente così amichevole. La gente diceva, ma come sei stato il metro, se è stato i sì, no, erano gentilissimi. E io se dovessi tornarci ci tornerei domani senza il, il minimo dubbio che troverai gente ancora che mi aiuta.